ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi vi vado a parlare delle maxi enduro maxi adventure che possiamo trovare sul mercato nel 2023 ho fatto una selezione e appunto per questo per questa serie di video vi devo fare una precisione sul video precedente delle moto di media cilindrata sulla V85 TT della Moto Guzzi, che nel 2023 esce con le gomme tubeless. Quindi devo fare questa correzione. Se volete, vi metto il link in alto a destra del video di cui sto parlando. Comunque andiamo a parlare delle Maxi Enduro, Enduro Maxi Adventure del. Eh, nuove del 2023. Partiamo con la regina, la regina delle moto Max Enduro, una delle moto più vendute, anzi, dopo penso la TRK500, è sempre la moto più venduta in Italia, che è la BMW GS1250, prezzo di listino siamo a 20.350 base base, io ho selezionato tutte queste moto che vedete sono moto, le moto base, più base possibile e sappiamo benissimo che comunque questa moto è diciamo super blasonata, super perfetta ma si fa pagare soprattutto negli accessori che costano davvero davvero tanto eh, sicuramente possiamo andare a mettere qualcosa after aftermarker ma se vogliamo eh, tutto originale sicuramente eh, gli accessori BMW eh, sono tra i più costosi e comunque una moto eh, perfetta per chi comunque ha già penso una certa esperienza comunque sicuramente è eh, se è lì sempre in vetta a livello di vendite ci sarà un motivo passiamo alla prossima La prossima moto secondo me è una delle moto più accattivanti del mercato anche se il prezzo diciamo almeno per me è molto alto però sicuramente sarebbe per me un sogno avere questa moto ovvero la ktm 1290 adventure modello base appunto quello che vedete a 21.100 euro ragazzi però sicuramente è una delle moto che a livello touring e adventure appunto sicuramente è una gran una gran moto ragazzi una gran moto passiamo alla prossima prossima moto che ho anche avuto modo di testare che è questa arriverà l'immagine, ovvero la Harley Davidson Pan America eh, quest'anno arriva a un prezzo di 20.700 euro diciamo il prezzo di questa moto è partito abbastanza bassino mi, mi ricordo i primi anni costava sui 16 17000 -17 euro se non mi ricordo male eh, siamo già arrivati a 20.700 comunque moto che eh, secondo me deve piacere a me la, come linea piace visto che comunque eh, da ragazzo ho sempre avuto eh, la passione per le custom mi piacevano molto le custom e vedere una moto adventure con diciamo un'idea, un una linea un po' più custom diciamo che eh, per me è bello poi un moto ben fatta eh, sicuramente è stato un test di mercato di Harley Davidson che comunque sembra essere andato abbastanza bene passiamo alla prossima con questa siamo a 19.795 euro anche questa ho avuto modo di provarla che questa la Triumph Tiger 1002 sicuramente signora moto ehm, elettronica a non finire sicuramente l'elettronica ragazzi come anche le moto che vi ho fatto vedere prima diciamo è presente ed è molto importante eh, quindi i prezzi anche per questo motivo crescono un po soprattutto per anche le componentistiche elettroniche che montano queste moto ci sono le sospensioni semiattive ci sono tante cose che comunque influiscono anche molto sul prezzo prezzo che si può andare un po' a contenere con le prossime moto che vado a farvi vedere prima moto ragazzi che vi propongo a un prezzo un po più un po più basso di quello che avete visto è questa la Kawasaki Versys 1000 questa qua di listino e base viene a 15.440 euro eh, prezzo sicuramente concorrenziale rispetto alle top di gamma comunque comunque abbiamo un 1.000 di cilindrata con oltre dovrebbe arrivare a 120 cavalli questa moto quindi già importante cavalleria comunque un motore quattro cilindri che spinge anche tanto quindi sicuramente è da valutare come moto è diciamo rispetto alle altre due che stanno per arrivare è un po' più stradale visto che comunque diciamo a livello di linea così sembra un po più sportivetta un po più sportiva però sicuramente magari qualche sterratino lo possiamo fare anche con questa passiamo alla prossima moto La prossima moto che diciamo a livello ehm, diciamo enduro stradale è una delle migliori qualità e prezzo ovvero questa Africa Twin che in questo modello in questa versione base diciamo viene data a 15.190 euro un prezzo più che onesto a mio avviso per quello che propone la, questa, questa moto che comunque diciamo che non, non richiede presentazioni si vanno aggiungere 1.000 euro a questo prezzo ovvero arriviamo a 16.190 euro per la versione con il cambio dct altra moto che per chi segue il canale conosce bene è la vstrom 1050 in questo caso io ho la 1000 questa è la 1050 ehm, che viene 15.990 questa è la nuova 1050 de colorazione questa che vedete in foto a me piace tantissimo gialla con con qualche tocco blu a mio avviso spettacolare moto che comunque mh, affidabile eh, con non tantissima elettronica anche se piano piano anche Suzuki sta aumentando eh, l'elettronica e devo dire che comunque a questo prezzo qualità prezzo ragazzi direi che farei lo stesso discorso dell'africa twin ovvero è una moto tuttofare che sicuramente eh, diciamo ci, ci può dare grandi soddisfazioni a un prezzo diciamo molto inferiore dei bmw ed altri passiamo all'ultima moto che è una moto italiana ed è la ducati v4 la ducati multistrada v4 che arriva ragazzi a un prezzo di 19.990 euro intendo comunque la versione base poi ci sono altre versioni che costano di più però questa versione base 19.990 euro motore è quello diciamo tra, tra tra questa categoria il più potente ragazzi un 1200 v4 davvero davvero bello spinto, diciamo farei lo stesso discorso della Versis Miller, la Kawasaki Versis, ovvero è un prontanta un po' sul, sul più la strada, sullo stradale, mentre magari possiamo dire che la Bustrom, la L Africa Twin, diciamo che anche gradiscono magari anche un po' di più rispetto a queste moto reviscono un po' di più quello che è l'off-road ok ragazzi io concluderei a questa carrellata di moto maxi maxi enduro eh, arriveremo nel prossimo video con um, una lista di moto um, sempre adventure um, di cilindrate diciamo eh, 900 arriveremo massimo 890 quindi 900 950 che diciamo è un po' il settore eh, intermedio tra le medie cilindrate e le maxi anche perché i prezzi diciamo tra tra queste due categorie variano un, un pochino anche se non tantissimo però eh, un pochino niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vado a un po a dirvi quelli che sono i prezzi e una piccola carrellata di queste di queste moto o arriveranno altri video del genere spero che vi piacciono se vi piacciono mettete un pollice in su iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video e presto arriveranno altri video di questo tipo e anche si spera qualche viaggetto quindi ragazzi grazie mille e alla prossima ciao ciao